Ciao e benvenuti in un nuovo video Allora, sì, avete visto, ecco una delle prime novità di quest'anno che vi avevo anticipato Blissim, vi faccio vedere queste box Allora, Blissim è un abbonamento mensile di Beauty Box ed è, che è nata in Francia Avete visto un, un qualche anticipo di collaborazione con il calendario dell'avvento questa box che è nata in Francia ed è disponibile anche in Italia, quindi spedisce anche in Italia. Era già stata nominata tempo fa, ma adesso c'è questa collaborazione che spero che vi piaccia molto. Dunque da anticiparvi subito che il sito Blissim finalmente è arrivato anche in Italia, non come spedizione perché quello lo fa sempre, ma proprio Blissim Italia, quindi senza le spese di spedizione. Senza, cioè proprio un sito italiano che spedisce dall'italia è ancora in fase di aggiornamento cioè è attivo però le box non sono proprio uguali a quelle francesi io al momento trovo che siano dovessi scegliere più valide quelle francesi cioè con una gamma di prodotti diversa il sito blissim italia ha molte marche già conosciute ma veniamo alle box Intanto, allora, siamo partiti con la box di febbraio. Vi anticipo subito che qui nell'info box, come sempre, ci sono tutti i codici sconto attivi e ce n'è attivo anche uno sul sito Blissim Francia di 10 euro di sconto sul vostro primo acquisto. Quindi, mi sembra un buon codice, sempre non affiliato. Le box mensili, in questo caso queste, costano 16,90 euro più spedizione si può annullare o sospendere in qualunque momento. Con la spedizione viene al prezzo di 20 euro, finito, 20 euro, mentre sul sito di Bliss in Italia sarà solo 16,90, finito, con la spedizione inclusa. Quindi questa è una cosa da tenere in considerazione per eventuali mh, abbonamenti. Al momento trovo che... Al momento trovo che le marche e i prodotti siano più interessanti da quello francese, ma... Teniamo d'occhio il sito italiano, anche perché io attualmente i codici ce li ho con loro e le box me ne scritte loro. Allora, succede spesso, e poi dopo le apriamo perché vorrei farvi vedere anche voi, perché io le ho so tolte dalle scatole. Queste, perché c'erano i dati, e vorrei aprirle anch'io. Succede che ci possono essere delle box mensili dove potete scegliere se avere la box misteriosa del mese, oppure una, una box monotematica. In questo caso vi dico subito che c'era per febbraio la possibilità di avere una box monotematica polar che mi sembra un ottimo marchio soprattutto per il periodo invernale oppure la box misteriosa. Quindi ho pensato, dato che era il primo video, mandate, fate mandarmi così. Allora, la box polar così vediamo subito quali sono i prodotti e la gamma di prodotti. Però volevo vedere anche la box quella misteriosa, quella classica del mese, ma dato che non avevano ancora disponibile quella del mese di febbraio mi hanno mandato qua di gennaio, che comunque nello shop è disponibile. Quindi non c'è più la sorpresa delle che sa che poi ci sono, però è disponibile, quindi è ancora attiva. Allora le box sono queste. E io senza aprirle come faccio a capire questa qua la box di febbraio, vi almeno per il momento cerco di fare questi video ed è così veloci, senza andare nessuno allo studio, sapete che ho preparato tutta la postazione nuova, poi devo tirare fuori tutto, cerco di fargli questi video così veloci, quindi scusatemi un pochino per le luci, per farvi vedere i prodotti, e nel caso la box è ancora disponibile per l'acquisto, quindi potete anche decidere di... Di scegliere solo quella perché l'abbonamento è di una box singola, dell'abbonamento trimestrale o semestrale quindi c'è anche la possibilità di questo. Vediamo la box della Polar che è quella monotematica ed è fatta così. Mi piace tanto questa scatolina! Ok, eh, infatti dice che l'edizione è limitata. Ok. Ah, ok, i prodotti del mese e si vedono con il codice QR, quindi non c'è più un libricino. Va bene, va benissimo perché è meno carta che gira. Ok, questo cos'è? Blissing per Lala Lab. Ah, è un codice eh, per le foto su Lala Lab, però non so se è disponibile in Italia. Lo proveremo perché direbbe di creare 20 foto. Scade a maggio, quindi lo proveremo. Ok, vediamo ai prodotti Polar. Che è quello che ci interessa la prima cosa che vedo qui e questi carini sono questi mini patch per gli occhi che dico che carini perché questi vanno in frigo ed è, hanno questo gel che si rinfresca e vanno sotto i occhi per decongestionare i vostri occhiaie e ne ho diversi di quelli a mascherina che si mettono su tutto l'occhio e quelli soprattutto in primavera quando inizia l'allergia sono fantastici e quindi questi più piccini ed è riutilizzabile, ovviamente sono fantastici. Non, eh, non so se sono loro come omaggio, ma geniali. E ora 1, 2, 3, 4, 5 prodotti. Partiamo da sinistra, andiamo a destra. Allora, Eclat Boreal crema lisciante al Olivier de Siber. Ok, partiamo bene. Smoothing crema quindi una crema eh, lisciante liftante. Perfetto istantaneo, eh, cioè, ottico. Questo è un... Eh, saranno tutte travel size ovviamente, però formato vendita. Sapete che è una cosa che io guardo sempre, però se in tutto questo ci fosse anche la quantità, a me non dispiacerebbe. C'è sicuramente, ma arancione su sfondo argento è la cosa migliore di questo mondo. Ok, e eh, vabbè, da qualche parte ci sarà, sarà un eh, 30 ml. 30. Vediamo se è aperto e chiuso, ma intanto io questa la provo, quindi possiamo tranquillamente aprirlo. Che beh, eh sì, ah, ne basta meno di quella che ho messo, però ha un bel effetto quasi senza profumo. Ha un bel effetto, assorbe subito quindi va bene anche sotto il make up ed è una cosa che proverò e vi saprò dire poi andiamo avanti, ecco questo è piccino, questo è un 10 ml e credo che sia un full size ok? e il balsamo labbra con il veritable creme della Lapponia, ok è questo non mi ricordo se l'avevo già provato però balsamo labbra fatto così in stick questi sono comodi a mio avviso da mettere in borsa ed è anche perché si possono applicare sempre e questo è un full size non mi ricordo se l'ho provato sinceramente con i balsamo labbra sono sempre alla ricerca e al test di prodotti diversi se non l'ho provato e non credo perché se non avrei parlato meglio ne ho uno nuovo da provare andiamo avanti con questo questo allora, questo è un 20 ml e questo è più grande quindi questo sarà un 30 quello, il primo che vi ho fatto vedere questo è un 20 Nuit Polar quindi sarà una crema notte rivitalizzante con alghe boreali ok questa qui e questa apriamo anche questa perché tanto le metto subito da provare perché sono curiosa e poi il periodo è questo Profumo leggero, leggero, ma vediamo la crema. Bella ricca. Bella ricca, ma effettivamente una crema notte. Che però in questo periodo, alla sera, non mi dispiace avere una crema più ricca, anche se ho la pelle mista. Mm. Mm. Una volta stesa ha un profumo fresco. Mi piace, mi piace il profumo. Penultimo prodotto, questo è un 25 ml, la veritabile Crema, crema mani, <ride> fantastico. Della crema di hai tre baises non so cosa sia. Artici, tre bacche artiche? Non lo so, non, eh, non vorrei dirvi cavolate. Eh, arricchita con idratante nutriente protettivo, perfetto, è un 25 ml piace anche il fatto che sia tutto bello chiuso uh, e poi le creme mani sapete che ho una legger ma leggera leggera passione per le creme mani quindi hm, è corposa però assorbe, quella piccola quantità che ho messo assorbe molto velocemente mi piace ultimo prodotto quindi sono 2 4 5 e le 6 colpaciocchi questo è un non lo so quantità crema idratante al source de grassier ai source Idrat crema idratante va bene <ride> è questa qui era in inglese era meglio francese, l'ho studiata ma ho qualche problema. Forse dovevo prepararmi prima, forse dovevo leggermi QR, ma no, ed è più bello così. Ora che sono bella incremata, però il problema sarà aprire. Sì, sì, ce l'abbiamo fatta. Così, dalla qua mi sembra più... Eh, sì, questa è più leggera. Sono molto incremata, comunque è anche questa. Uh, questa è più leggera. Quindi direi che comunque abbiamo... Eh, la crema mani, aspettate. È vero che è tutto in mini size, ma è un mini size travel, cioè mh, formato comunque vendita e comunque che si può provare. Allora, il patch occhi, per me è fantastici. Poi abbiamo il balsamo labbra e la crema mani. Dov'è? E la crema mani, quindi ah, stessa linea rossa. Poi abbiamo, vediamo così. Mh, la crema idratante, che è leggera, quindi va bene per il giorno, il siero lisciante, che va bene anche come primer, e la crema notte. Secondo me è un set carino per provare il marchio, perché no? Ehm, comunque sono 20 euro per provare il marchio, ora non so il valore della box, ma trovo simpatica, ma adesso appoggio dove ho messo l'altra eccola qui, questa è la box di gennaio così eh, dato che le ragazze devono ancora ricevere quella di febbraio non hanno spoiler, è quella di gennaio con il fatto di essere mystery per far vedere che cosa potrebbe contenere una box mista classica che arriva tutti i mesi quando non c'è la possibilità di avere quelle in edizione limitata perché quelle saranno stagionali febbraio con San Valentino e con l'inverno, poi immagino che la prossima sarà in primavera o in estate quindi eh, gli altri mesi c'è questa, che anche questa era ancora chiusa e si capisce allora, dice gennaio 2023 Winter Bliss ah, qui il libretto c'è ok, c'è anche il QR ma c'è proprio il libretto con anche alcuni consigli, istruzioni Mmm. Edizione limitata, routine viso garanzia, anche questa qui dovremmo guardarla, non, eh, non sapevo che esistesse, ok, basta, andiamo a vedere cosa contiene questa, allora, Prendete, prendete, una tazza, prendete una tazza di Panda Tea, oh, scusate, ve la mostro così la vedete anche voi, ecco. Panda Tea è questo qui, Let's Go Fit, allora, deliziosa la confezione intanto, non lo conosco, Panda e è un tè Morning Boost Detox. Brucia grassi, combusta di energia, faticante, contro la ritenzione idrica. E c'è anche un codice sconto. Non so se è valido in Italia, però ok. È chiuso, non ha profumo, però sarei curiosa di vederlo. Sappiamo che i tè non possono fare miracoli, però un aiuto è sicuro. Allora, qui abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 prodotti. Quindi il tè probabilmente era un omaggio in più. Vediamo... Mm, partiamo da una parte, andiamo dall'altra e andiamo con questo che okay. è Huygens Crema Viso, mamma mia, uh, acido di bio. La confezione è da 12 ml. Eccola qua. La vedo mh, leggera. Buon profumo. Che buon profumo. Mi piace, buono il profumo. Sì, è leggera, sta velocemente, quindi adatta un po' per tutte le stagioni. Ricordiamoci che io sono ancora in cremata da prima. I prodotti della Polar sono molto idratanti per quanto riguarda eh, i prodotti da tanti. <ride> I prodotti da tanti. Ma va... Allora questa la vedo un po' in full size, crema, conditioner, eh, balsamo, con olio di mandola dolce, proteine della mandola e oliva, 100 ml, l'escre de l'oli, quindi è un balsamo, senza coloranti, siliconi, ok, va bene. Programma, per tutti i tipi di capelli dal 2B al 4C. E? e questo qui, è un 100 ml e che, che numero che numero sono i miei capelli allora per capelli mossi bouclet protegge più brillanti ok allora formato vendita 250 ml a 17 euro mentre questo è un 100 ml quindi il prezzo non lo so, non lo so. i valori facciamo che no, i valori non, non li valutiamo perché vedere i prodotti per capelli mossi bucle perché ricci non è bucle mossi ok 100 ml è un buon formato io lo provo e vi dico, e adesso andiamo avanti, perché qui abbiamo, ah, Hello Body, Aloe Sight Adam e Gel Cream, una 15 ml, quindi full size, um, gel crema idratante, Hello Body, marchio che ho sempre sentito ma non ho mai provato, confezione è questa, e a questo punto andiamo a provare anche questo prodotto, Allora, vediamo un po'. Eh sì, è proprio un gel leggero. Direi che una, un pump va bene per tutti e due gli occhi. A questo punto io di i Body che so che sono abbastanza costosi, ma anche validi. Voglio andare a vedere invece il prezzo. Sono curiosa, così. 29,99 il formato da 15 ml, che è quello che abbiamo. Quindi già questo è superiore alla box. E trovo che sia valido. Anche perché con tonno occhi, come le creme mani, io li testo tutti. <ride> così. Allora, ecco un altro prodotto che mi può interessare, questo è la Rosé Stick Labbra Nutriente, quindi un bassamo labbra, classico e full size, della la Rosé Nutriente, è chiuso e credo di dovermi pulire le mani prima di riuscire ad aprirlo, non l'aprirò mai, facciamo che andiamo avanti e poi lo apriamo dopo, così provo ad aprirlo. Eh, intanto che cerco di aprirlo vi dico il prezzo devo attrezzarmi meglio per i prossimi video ragazze però questa era che fai vedere un attimo allora 4,8 4,5 grammi 7 euro cavolo è un bel balsamo labbra quindi non so se davvero vale così tanto ma intanto sono riuscita ad aprirlo Eh, classico, mi piace perché sia bianco perché così lo si può mettere bianco senza, senza colore, perché così lo possiamo mettere tranquillamente in borsa ed applicare anche senza guardarlo ultimo prodotto che non so cos'è paese eccolo qui, blush ok uh. andiamo a vederlo perché io questo non lo conosco eccolo qui Paese, blush, pressa, ok, 9 grammi, ah no, 4 grammi, 9 euro, quindi questo è un 4 grammi? Si sì, può essere, non c'è scritto ma può essere, andiamo a vedere il colore, pigmentato, e pigmentato, diciamo che si sfuma anche bene, ok, proviamo e vi faccio sapere, allora ricordiamoci che il prezzo di questa box è di... 20 euro, sarebbe se riceve 90, ma 20 euro per la spedizione. Abbiamo un blush full size, il balsamo labbra full size e il Hello Body per i contorno occhi full size, che già questi abbiamo visto che supera il valore della box. Poi abbiamo in travel size la crema idratante per il viso e il balsamo per capelli, che sarà un travel, ma è comunque sia un bel formato a questo punto, ah scusatemi no ma c'era anche il panda tea che comunque un tè eh, eh, detox che ci piace a questo punto io sarei curiosa di sapere da voi se conoscevate questo marchio cioè Rissi, se vi piace questa nuova collaborazione se vi incuriosisco nei prodotti oppure se non ve ne frega niente quindi li faccio eh, nei video per mostrarli e basta se li seguirete se conoscete le box, se siete abbonati se vi curiosisco i prodotti fatemi sapere tutto che sono curiosa e niente, cerco nei prossimi video di magari fare nella postazione ed è un po' più professionale ma per mostrarvi i prodotti e le box che sono ancora disponibili in vendita mi riservo che fosse il minimo e adesso basta parlare e vi do appuntamento al prossimo video ciao